stavamo giocando a chi mi ha rubato il naso oh chi mi ha rubato il naso non sarà mica stato lo struzzo o oh, forse il rinoceronte mm. Magari è stato... La giraffa? Oppure... Oppure... La gazella. Speriamo non sia stato... Il leone? O chissà che non c'entri... Il bufalo? O invece... Penicottero, Vuoi vedere che c'è di mezzo il pitone? Mm. Ah! Magari l'ha rubato il baobab Uffa! Potrebbe essere stato chiunque io però non ho ancora trovato il mio naso come faccio senza? Oh, chi mi ha rubato il naso? fine del libro fine della...